Grazie Presidente. Eh, L'intervento che abbiamo appena ascoltato è un intervento interessante perché dà degli spunti di riflessione importanti eh, per far sì che questo, questo atto eh, mh, possa come dire, avere un percorso il più lineare possibile. Ma il punto vero che noi stiamo cercando di spiegare e lo stiamo cercando di spiegare da, da un po' di tempo è che questa discussione con queste osservazioni non la dobbiamo fare oggi, la dobbiamo fare tra due anni. Perché questa delibera dà mandato alla Giunta di presentare un atto normativo entro due anni dove si fa uno studio, dove si, si ragiona di tutte le modalità dell'uso di questa zona e di come effettivamente le persone la po possono entrare in questa zona. Questo è l'elemento essenziale, per cui noi oggi non stiamo attivando una congestion charge domani mattina, ma tra due anni, tra due anni ci sarà una valutazione complessiva dove diremo nel dettaglio quali sono i gli, gli soggetti che possono entrare nella zona, quali sono le, le, se ci sono delle pro problematiche con determinate cate categorie è ovvio che le andremo a declinare nel dettaglio e sarà quello il momento importante, non oggi oggi avviamo avvia un percorso per cui noi tutti questi ragionamenti non li dobbiamo fare oggi li dobbiamo fare tra due anni tra l'altro noi ovviamente stiamo come dire, eh, l'ha giustamente detto nel suo intervento eh, il consigliere Stefano eh, ci dicono ah, ma bisogna prima migliorare il trasporto pubblico e poi fare la congestion charge allora tra due anni noi stabiliremo il, il quadro com'è l'organizzazione nel dettaglio di questa, di questa zona è ovvio che noi ci aspettiamo tra due anni che anche il trasporto pubblico sia migliore stiamo lavorando per questo nel, eh, nel piano industriale di Atac lo abbiamo ripetuto veramente tante volte in questi giorni eh, è scritto che nei prossimi, tre, nei prossimi tre anni ci saranno 760 nuovi autobus signori, seicento 600 sono già finanziati nei prossimi tre anni ora, e queste non sono le uniche cose si sta facendo un lavoro grandissimo con la Commissione per attivare nuove corsie preferenziali e le corsie preferenziali sono lo strumento più efficace per far sì che gli autobus possano andare più veloci per cui noi ci aspettiamo che tra due anni, il, quando discuteremo dei dettagli di questa organizzazione della congestion charge, è ovvio che il trasporto possa essere assolutamente già allora migliore e i cittadini possano già allora considerare il trasporto pubblico come vera alternativa al trasporto privato. Questi sono, sono dei provvedimenti che usano nelle grandi città, nelle grandi città europee lo fanno. Ora noi stiamo dicendo organizziamoci, capiamo bene quali sono le persone, quali sono le, le opportunità, come, come, come dobbiamo declinare nel dettaglio. Lo abbiamo tra l'altro detto, qui sicuramente su, sui giornali faranno un gran parlare del... Eh, del, de, di quanto si andrà a pagare per entrare in questa zona ma noi diciamo con chiarezza ma già da adesso un, nella delibera scriviamo una dis specifica disciplina con agevolazioni e esenzioni a livello tariffario per alcune specifiche categorie quali a mero tituto, titolo di esemplificativo i residenti i titolari di contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità cioè, noi stiamo facendo un ragionamento e come è stato detto prima nell'intervento da, da, eh, eh, dal consigliere Stefano, abbiamo intenzione di dare l'opportunità a eh, tutti di poter entrare per un certo numero di volte all'interno della congestion charge, poi a un certo punto, devi... eh, poi, a un certo punto bisogna organizzarsi. Bisogna organizzarsi prendendo i mezzi, organizzandosi con, con, con uh, i colleghi, con, uh, con gli amici e poter avere un trasporto privato che invece di avere tantissime macchine con una persona, avere meno macchine con due, tre persone. Per cui tutte le osservazioni che vengono fatte oggi sono osservazioni interessanti, ma noi dobbiamo iniziare a ragionare a tra due anni non ad, ad oggi. Per cui non è una misura tra ricchi, poveri, no, assolutamente no. O è ovvio che questo sarà l'elemento centrale del documento che presenteremo tra due anni. Capire bene che impatto può avere nelle famiglie deve avere un impatto marginale sulle famiglie e deve dare l'opportunità a tutti di poter entrare per un certo numero di volte, ma non per sempre. Questo per far sì che sia stimolato il trasporto pubblico e non quello privato, esattamente come fanno tutte le città europee. È ora che lo facciamo anche a Roma. Grazie.